Sei uno psicologo e stai cercando la risposta alla domanda come posso sfruttare la tecnologia e il web per aumentare la mia visibilità e il mio fatturato? I social network possono essere una risorsa produttiva per il mio lavoro? Se sì, quali dei tanti servizi possono essere più adatti alla mia professione? Sono sicuro che anche tu ti sei posto almeno una volta una di queste domande. Indubbiamente in questo anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia tutti i settori dall'azienda alla libera professione hanno subito una profonda trasformazione digitale. Finalmente ci si è resi conto che il digitale e la rete internet possono risultare validi alleati per trasformare il proprio lavoro. Ti senti pronto ad una trasformazione digitale che potrebbe cambiare in meglio il tuo modo di lavorare portandoti nuovi clienti e più fatturato? Sono certo che anche tu hai provato a cercare una soluzione, ma come spesso accade, se non si posseggono competenze tecniche, informatiche e conoscenze su come promuovere la propria attività sul web, si rischia di sprecare soldi, energie e tempo, arrivando alla conclusione che il web non serve a nulla. Nulla di più sbagliato. Chi ha saputo giocare di anticipo ha intuito da subito le grandi opportunità che il web offre e ha saputo scegliere le persone giuste per essere indirizzato su come portare la propria attività sul web. Oggi sta ottenendo grandi risultati. E quindi è evidente che non è sufficiente investire denaro, ma hai bisogno di una persona, un professionista esperto, in informatica, in comunicazione digitale, che possegga le conoscenze necessarie per poterti indirizzare nel fare le scelte giuste. Su Academy trovi una parte, da una parte esperti che possono guidarti nel ricostruire e rivoluzionare il tuo lavoro, dall'altra una piattaforma che ti mette in contatto con chi ha bisogno di te e delle tue conoscenze. Academy offre un nuovo modo di fare learning, dandoti la possibilità non solo di offrire i tuoi servizi, consulenze online, ma anche di prepararti fornendoti tutte le nozioni specifiche di cui hai bisogno per la tua professione. Infine sarai messo in contatto con chi ha bisogno di te e della tua professionalità. Quindi hai due modi per portare la tua professione sul web. Il primo, se stai cercando un modo per potenziare i tuoi processi produttivi e renderti correttamente visibile sul web hai a disposizione il nostro staff e corsi mirati già pronti che possono fornirti i concetti fondamentali per un uso produttivo e corretto della tecnologia secondo se ti piace insegnare e hai delle competenze su uno specifico tema puoi produrre le tue video lezioni e promuoverle su academy non aspettare che altri arrivano prima di te ricordati che è ormai in atto una trasformazione digitale che ti obbliga a fare una scelta, quella di adeguarti oppure rischiare di rimanere indietro e perdere terreno rispetto ai tuoi colleghi. Contattaci scrivendo su info.academy.chismenlapignola.com e sarai subito contattato oppure visita il nostro sito academy.chismenlapignola.com